Buongiorno a tutti, buon pomeriggio con il nostro BCE Board, il nostro format dedicato naturalmente alla conferenza stampa della Banca Centrale Europea, la conferenza mensile, eh, una giornata indubbiamente importantissima. Eh, di solito tutte le riunioni sono importantissime, ma questa era particolarmente attesa, la prima di quella che potremmo definire la nuova stagione, quella di settembre. Ci siamo lasciati eh, il 21 luglio con la riunione precedente, con il primo rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea dopo 11 anni proprio per combattere l'inflazione e adesso ci ritroviamo con la grande incognita. Eh, cioè, ci sono due domande. Eh, chiedo alla regia se, chiude, se chiudete per favore l'auricolare perché vi sento chiacchiera, grazie. Eh, saluto intanto Luigi e Alessandra dalla regia che mi stanno seguendo. Dicevo sono due le domande in, in primo piano quanto sarà questo rialzo dei tassi di interesse? Perché è ovvio che l'iter continuerà, eh, certo eh, questo era già nelle attese, 50 o 75? E allora se fino a eh, poco tempo fa si pensava che il rialzo sarebbe stato ulteriormente di 50 punti base, ora c'è chi scommette tra virgolette, che potrebbe essere di 75 perché la situazione nella zona euro è eh, pesante eh, oltre all'inflazione che ha raggiunto il 9%, abbiamo anche tutta la situazione relativa al gas eh, con le minacce della Russia con l'Europa che deve prendere in fretta delle decisioni per evitare che soprattutto con l'arrivo dell'inverno la situazione eh, possa peggiorare allora eh, L'ulteriore domanda è chi avrà la meglio, Falchi o Colombe? Naturalmente i Falchi propendono per un rialzo dei tassi di 75 punti base, le Colombe per un 50 invece di rialzo. La ehm, Lagarde, secondo qualche analista, non sarebbe più convinta per questo maxi rialzo dei tassi, perché? Perché l'altro aspetto da considerare è proprio il tema recessione, evitare che l'economia venga rallentata eccessivamente e appunto anche per tutte queste notizie che abbiamo ricordato la, la, la recessione e il rallentamento è invece molto probabile. Allora intanto ci sono i listini europei con il freno a mano in questa giornata che è iniziata con una situazione leggermente in territorio positivo, ma adesso facciamo giusto una, una panoramica e poi andiamo eh, a parlare con eh, i primi nostri ospiti, perché è importante capire anche le attese tra, tra dieci minuti, anzi tra cinque minuti, perché siamo partiti leggermente in ritardo eh, ci sarà eh, la lettura del comunicato. Allora, vedete, le borse sono appunto in territorio eh, negativo, a partire dal nostro Fuzzimib, l'indice principale, che in questo momento... Perde, eccolo qui lo vediamo inquadrato esattamente, lo 0,30%. Il CAC di Parigi invece no, il Parigi è leggermente sopra la parità in questo momento, ha un po' recuperato 0,04%. Eh, L'Ibex di Madrid cede lo 0,47%, il Dax di Francoforte è in ribasso dello 0,66%. Il 100 invece è rialzo dello 0,03%. Allora Paolo Nardovino, buongiorno, ben trovato. Ciao, ben trovato Paolo. Allora, visto che beh, abbiamo 5 minuti in realtà prima che esca il comunicato, quindi possiamo assolutamente eh, fare un pre, eh, cosa ti attendi tu eh, 50-75, poi eh, scendiamo nel, nel dettaglio. Io mi attendo 0,75, eh, come credo la maggior parte degli operatori si attendono, lo 0,75. Eh, avrei eh, preferito adesso sarò un po' eh, fuori dalle righe, avrei preferito un rialzo dell'1% adesso ah, ah. Eh, perché le eh, diciamo le attese sono che entro l'anno ehm, la, il tasso di interesse a fine anno dovrà essere dello zero, del 2% quindi eh, sono attesi due rialzi 0,75 adesso e il, il prossimo che sarà a novembre 0,75 quindi io avrei preferito un 1% adesso e uno 0,50% eh, anche per sganciarci un po', un po dal, dal treno della Fed, eh, perché sembra che eh, la Banca Centrale Europea stia sempre ah, diciamo, a, a seguito del, mm, della Fed. Che faccia un po' quello eh, che fa la, la Banca Centrale Americana, insomma, Paolo. Sì, sì eh, poi oggi ci sono alcune cose che vanno sottolineate, ci sono delle novità interessanti, eh, Credo che per la prima volta, nella stessa giornata, parlino entrambi i presidenti delle due principali banche centrali, perché c'è oggi il meeting, c'è cioè, cioè la decisione dei, dei, sui tassi, quindi sì. abbiamo alle 14.45 la conferenza della Lagarde, poi c'è alle 15.10 in calendario uh, una conferenza di Powell e un'altra conferenza della Lagarde in calendario, credo alle eh, 16.30, quindi parlerà due volte la Lagarde. Nel pomeriggio, sì Ma, sì sì, esatto credo che ci sia anche una, degli interventi concertati tra i due principali cioè tra i, tra i presidenti delle due principali banche centrali eh, forse a Jackson Hole hanno parlato di un intervento diciamo comune eh, probabilmente sul, proprio sul, sull'inflazione eh, da, da costi dall'energia dovuti dal, dall'aumento dei costi energetici eh, quindi c'è questa novità io mi aspetto lo 0,75, quindi mh, credo che il mercato già sconti eh, mm. lo 0,75 e anche i movimenti delle ultime ore dell'euro che ha recuperato. Andiamo a vederlo fatica, anche, la, sì, sì, la, sì, parità sì. con il dollaro. Eh sì, siamo eh, arrivati alla parità. Ecco, facciamolo vedere grazie alla regia dopo, ovviamente, essere sceso sotto la parità l'euro, 1,00 sì. in questo momento, 0,13% sì. in più per l'euro. Questo movimento rialzista a mio avviso sconta eh, almeno un rialzo dello 0,75%, perché poi ieri c'è stato un movimento corale eh, di, ehm, di tutti gli asset eh, dovuti alla, alla discesa del dollaro, perché il dollaro index ieri ha fatto un nuovo massimo eh, e poi adesso, questa mattina, si è riportato sotto i minimi della non della barra di ieri ma della barra dell'altro ieri quindi ha fatto un movimento diciamo di reverse il, eh, il dollar index quindi sì. il dollaro contro tutte le altre valute eh, questo ha fatto apprezzare l'euro, adesso siamo a un minuto manca un minuto eh sì. al, infatti sto al... guardando assolutamente perché vorrei eh, leggerlo immediatamente vediamo se il tasso di riferimento appunto Paolo verrà portato all'1,25% da quota 0,50 appunto dopo il primo rialzo della della riunione precedente, se fosse all'1,25 vorrebbe dire che, come dici tu, il tasso è stato rialzato dello 0,75, tra poco lo sapremo. Stavi dicendo Paolo, intanto io appena ci fosse te lo dico subito ti fermo. Sì, io sto guardando adesso nel, in tempo reale il movimento dell'euro-dollaro, che solitamente è l'asset più reattivo alla, alla comunicazione del tasso di interesse. Eh, c'è da dire che i, i rendimenti sui titoli di Stato americani ieri hanno raggiunto nuovamente dei livelli molto alti, eh, quindi in generale c'è attesa per rialzi forti. Ci siamo banche. Paolo, ci siamo, c'è il comunicato, guarda, lo apro sì. proprio in presa È diretta. 25. Si ecco, eh, ecco, però... infatti lo stavo aprendo, stavo caricando la pagina perché nell'altro computer mi si era già caricato, guardate lo apriamo, c'è anche in italiano peraltro, così lo leggiamo immediatamente, ah, eccolo qui, c'è proprio la prima riga, non possiamo sbagliare, il Consiglio Direttivo ha deciso oggi di innalzare di 75 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea, allora aspettate che è andato via, lo leggiamo, Questo ovviamente eh, questa era la notizia che dovevamo dare immediatamente, ed eccoci qui, questa importante misura anticipa la ...transizione dal livello attualmente molto accomodante dei tassi di interesse di riferimento a livelli che assicureranno un ritorno tempestivo dell'inflazione al nostro obiettivo del 2%. Ecco, qui poi ci torniamo un attimo per discutere su questa cosa. In base alla sua attuale valutazione il Consiglio Direttivo si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento dell'inflazione attesa Riesaminerà regolarmente la traiettoria della politica monetaria alla luce delle informazioni più recenti e dall'evolvere delle prospettive di inflazione allora andiamo un attimino più velocemente e poi ci torniamo il consiglio direttivo ha assunto oggi questa decisione si attende di aumentare ulteriormente ecco qui ecco lo ripeto un'altra volta i tassi di interesse perché l'inflazione seguita a essere di gran lunga troppo elevata ed è probabile che si mantenga sul livello superiore all'obiettivo per un prolungato periodo di tempo questo è un punto importante, Paolo. Come dire, non che non lo sapessimo, però eh, l'inflazione per così alta perdurerà ancora per un po'. Secondo la stima rapida dell'Eurostat, l'inflazione ha raggiunto il 9,1%, e questo lo sappiamo. E poi vediamo un po', dopo lo leggiamo. però ti volevo chiedere subito un commento a caldo. Facciamo così: commento a caldo su questo, sul fatto vabbè, il 75% eh, di, si dice che così facendo l'obiettivo di tornare al 2% può essere raggiunto più facilmente, però. Allo stesso tempo Paolo dicono anche: viene scritto, che l'inflazione rimarrà alta per un bel po'. Sì. L'inflazione rimarrà alta al di sopra gli obiettivi. Eh, però eh, nel comunicato eh, hai letto eh, eh, che diciamo, il provvedimento è per. Eh, eh, non far crescere la domanda purtroppo il, sì. mh, questo tipo di inflazione che abbiamo adesso non è un'inflazione da domanda è più un'inflazione da costi e io credo che eh, in questa fase immediata la banca centrale dovrebbe e credo che ci sarà al presidente del, della banca centrale sarà fatta questa domanda dovrebbe cercare di ehm, rafforzare un po' la valuta, l'euro perché noi importiamo molta inflazione sui prodotti energetici proprio perché abbiamo un euro svalutato rispetto al dollaro quindi ehm, in questa ottica eh, io ehm, avrei preferito anche un rialzo un po' più alto proprio per rivalutare l'euro rispetto al dollaro e quantomeno importare meno inflazione eh, da un punto di vista proprio valutario perché noi mm -hmm. eh, stiamo pagando le materie prime le paghiamo in dollari quindi avendo un euro molto svalutato rispetto al dollaro importiamo ulteriore inflazione questo a mio avviso è un punto cruciale che eh, ecco. eh, la Banca Centrale Europea deve risolvere sì. e probabilmente sicuramente le sarà, sta, le sarà fatta una domanda. Io, eh, se fossi io tra i giornalisti la farei la domanda sull'euro, su eh, certo, a che punto ritiene certo. che l'euro sia eh, cioè un pavimento per l'euro nel, nel cambio con il dollaro. Eh, questo è un, è un punto cruciale perché noi importiamo inflazione. L'inflazione che abbiamo in Europa non è un'inflazione da domanda. Non è che veniamo da un periodo florido nella quale c'è molta domanda di. di bene. No, no, da costi, è un'inflazione un da costi, costi, da da costi. costi assolutamente. C'è una costi. bella differenza lì. Paolo, perdona se ti interrompo, se ti disturbo, disturbo. l'anno scorso, quando c'era stata la ripresa dopo il Covid, allora lì sì che era una inflazione quando ha cominciato a salire l'inflazione da domanda, perché ovviamente tutto è ripartito anche in fretta e quindi eh, con le chiusure no, a cui eravamo abituati eh, l'offerta non è riuscita a soddisfare effettivamente la sì. domanda che c'è stata ma oggi abbiamo appunto ha cambiato faccia io l'ho definita in altre sedi un'inflazione che è un po' pirandelliana no, che ha diverse facce ma che esistono di fatto però è importantissimo riconoscerne le differenze quindi assolutamente Paolo hai fatto benissimo a ricordarlo sì, eh, in questo una valuta molto debole e penalizzante eh sì. quindi eh, a mio avviso tra i vari focus anche il cambio euro-dollaro va messo al centro del, del focus della Banca Centrale Infatti e su questo punto credo che eh, dovrà essere molto chiara la, la, la Presidente della, della Banca Centrale nella conference call che ci sarà tra mezz'ora sì, eh, sì. In intanto vediamo l'andamento dell'euro-dollaro non c'è stato un movimento molto, molto violento, ha soddisfatto le attese, eh, ripeto, la salita di ieri di, di oltre una figura sull'euro-dollaro già scontava un intervento eh, diciamo, eh, molto deciso, perché lo 0,75, ricordiamo questa cosa, eh, per gli standard della Banca Centrale Europea, alzare dello 0,75 è, è veramente un'anomalia, eh, credo che nella storia ci sia stato soltanto un solo episodio nel 1999, appena dato l'euro, è stato fatto un rialzo dello 0,75, altrimenti ci sempre, sono sempre stati dei degli step minimi o 0,50 quindi 0,75 è, è un'eccezione beh se consideriamo eh. che poi appunto la banca centrale europea è partita solo a luglio con il primo rialzo 50 e già lì eh, invece l'indecisione era tra 25 e 50, poi diciamo che già dalla prima riunione è andata proprio sul rialzo più alto e adesso anche tu addirittura eh, prima di salutarti ti chiedo anche questa cosa Paolo parlavi dell'ipotesi secondo te che potesse essere eh, importante di un rialzo di un punto percentuale e invece... Io avrei preferito diciamo, proprio anche da un punto di vista di, ehm, di dare un segnale al mercato di, di, di decisione non di okay. eh, diciamo, agganciarsi sempre alla politica della banca centrale americana a seguire sempre la banca Infatti eh, ti stavo perché, chiedendo perché il prossimo rialzo mm. Il prossimo rialzo sarà ancora di 0,75% e a fine anno avremo i tassi al 2%. Eh, queste sono le attese del, degli operatori e degli analisti. La maggior parte degli analisti certo. propendono per un tasso al 2%, anche perché le condizioni generali del mercato lo richiedono e questo è comunque penalizzante anche poi per gli altri mercati, perché un tasso alto penalizza il mercato azionario magari rivaluta un po' l'euro, eh, speriamo che eh, alcune soglie non vengano eh, abbattute a ribasso, il minimo che ha fatto ieri è un minimo importante, perché è il minimo che non vedevamo dal 2002 sull'euro-dollaro, eh, quindi siamo in una condizione abbastanza precaria su tutti gli altri mercati, il ciclo è ancora ribasista sui mercati azionari, eh, siamo alla ricerca di un bottom che eh, speriamo arrivi a breve, e quindi la, la condizione in cui si muove la banca centrale non è assolutamente una condizione facile. Ecco, eh, Infatti mi hai già risposto perché volevo proprio chiederti ancora più nel dettaglio perché insomma, avresti preferito un rialzo dell'1% perché insomma sai no il pre ormai abbiamo saputo eh, cosa ha deciso la BCE però nel pre c'erano tanti analisti che invece ritenevano che un rialzo aggressivo e per quello si diceva anche che forse Christine Lagarde eh, avesse un po' cambiato idea rispetto a questo rialzo aggressivo potesse in un momento di rallentamento economico penalizzare ulteriormente l'economia mm, ecco giusto peso però so, so, le analisi si dividono sempre come all'interno del bordo sì, diciamo economico. che sono richiesti dei rialzi decisi eh, perché eh, la sì. situazione dell'inflazione lo richiede anche a scapito di una ripresa economica cioè, un po' più eh, lenta un po' lenta mm -hmm. eh, però eh, a mio avviso il mercato gradirebbe una maggior e velocità di decisione delle banche centrali, quindi se dobbiamo intervenire è meglio intervenire in maniera decisa e immediata, okay. quello che sta facendo la Federal Reserve, quindi ehm, la politica della banca centrale, eh, purtroppo la banca centrale europea ci ha abituato a una politica molto più lenta e un po' più attendista in questa fase con l'inflazione così alta adesso nelle prossime settimane anche, vedremo altri dati sull'inflazione eh, a mio avviso è eh richiesta sì. maggiore decisione e velocità va bene Paolo, allora grazie ehm, abbiamo dato subito la notizia della giornata insieme, ti ringrazio per l'aiuto, per la collaborazione, anche per questa tua visione dell'1%, poi la, la, la metto un po' anche in relazione ai prossimi ospiti. Vediamo, è interessante capire che cosa ci si aspetta e cosa si preferisca in un contesto economico come quello che stiamo vivendo. Grazie, Paolo Nardovino, ti seguiamo sui tuoi canali. Naturalmente, ci sentiamo presto sulle Fonti TV. Buona giornata, buon pomeriggio. Adesso, buona giornata. E giustamente, giustamente Paolo Nardovino ha detto: Io mi aspetto che Christine Lagarde nella conferenza stampa eh, si concentri fermamente, decisamente sull'euro, che è sceso sotto la parità, ehm, anche per capire insomma, le conseguenze del crollo, dove potrebbero portare dopo vent'anni è accaduto questo, ma adesso lo possiamo rivedere, è salito, diciamo che è tornato sulla parità col dollaro. 008 banalmente perché voglio introdurre l'euro perché tra poco parleremo proprio di euro e capiremo che cosa attenderci ovviamente in questo momento proprio perché si parla di recessione in Europa gli investitori cosa fanno? Eh, tendono a investire sul dollaro, il dollaro è diventato più forte, è diventato una valuta rifugio, automaticamente nell'euro non si ha fiducia proprio perché sull'Europa eh, ci sono troppe incognite a livello economico e perché allora a questo punto sta risalendo probabilmente perché il rialzo dei tassi è stato più aggressivo 75 punti base o magari ci sono altre cause naturalmente lo, lo vedremo insomma dalla regia fatemi sapere quando abbiamo il nostro ospite perché parleremo proprio di questo certamente quando c'è non c'è problema andiamo a questo punto mentre lo attendiamo a vedere cosa sta accadendo in Europa a livello di eh, listini, perché vediamo se riescono in qualche modo a recuperare. Al momento la situazione mi pare ancora la stessa. Perché il Fuzzi Mib è in ribasso dello 0:11%, il CAC di Parigi era già salito in territorio positivo guadagna lo 0,12% e poi ancora l'Ibex di Madrid cede lo 0,19% la situazione si mi pare proprio invariata il DAX di Francoforte ancora eh, segnale rosso meno 0,52% e il Fuzi 100 più 0,03% e allora torniamo sul cambio euro-dollaro anzi guardo l'ultima cosa prima di dare la parola al mio prossimo ospite volevo andare a vedere velocemente non l'abbiamo ancora visto lo spread 0,03%. 226 punti base, siamo insomma eh, sulla parità e il rendimento del decenale italiano è pari al 3,84, 0,21%. A questo punto possiamo tornare sul cambio euro-dollaro. Alessandro Manunta, buongiorno, bentrovato. Ciao Manuela, buongiorno a te e grazie per l'invito. Allora, io ovviamente poi te la faccio lo stesso la domanda, eh? euro-dollaro perché la moneta europea è incaduta sotto la parità dopo vent'anni, adesso non è sotto la parità, chiaramente non parliamo di, del cambio che avevamo due, tre, quattro mesi fa insomma siamo appunto sulla parità. Ehm, ti faccio prima però la domanda relativa a quello che potrebbe succedere adesso, visto che abbiamo scoperto che la BCE ha deciso per un rialzo dei tassi di 0,75 punti base. L'euro potrebbe riacquistare un po' di forza? Guarda Manuela, è un po' il, il discorso che già facevamo un paio di settimane fa ehm... Allora, è, è chiaro che in questo momento l'euro è molto debole e i 0,75 punti base, eh, oltretutto dato storico, rialzo storico per quanto riguarda la BCE, sicuramente in qualche modo andrà ad influire. Non mi aspetto un euro rialzista, ecco, se devo dire questo, mm. mi aspetto un, un piccolo rimbalzo dell'euro, così come già me lo aspettavo due settimane fa. Questo, questo dato fondamentalmente oggi era ciò che ci aspettavamo, non è stato niente di, eh, di inaspettato e quindi ci potrebbe essere un, un piccolo rimbalzo, quello che mi posso aspettare io da qua la prossima settimana è che l'euro possa andare a ritoccare zona 1,02, 1,02,50, questo potrebbe essere per me il target quindi sì, un piccolo rimbalzo sì, ma comunque eh, siamo sempre vicini alla parità e col rischio anche che una volta che mh, andrà a prendere la zona 1.02 1.025 di nuovo potrebbe ancora tornare vicino alla parità se non addirittura ancora sotto. ecco infatti tu mi avevi già detto però appunto io chiedo perché poi la situazione può cambiare ma dopo ti spiego perché eh, no, non lo ipotizzavo sì. neanche io pur non essendo una trader come te ma ehm, appunto ehm, avevi già parlato del fatto che secondo te l'euro l'euro dollaro rimanesse in un trend ribassista me lo stai confermando quindi un rimbalzo anche per queste diciamo fiammate che arrivano dalla banca centrale europea ma ecco perché anch'io non lo, non, lo credevo, che non credevo che potesse essere cambiato il trend perché come detto poco fa e così ritorno alla mia domanda principale, perché l'euro è caduto così tanto, perché dopo vent'anni è sceso sotto la parità nel confronto col dollaro, ovviamente la risposta più banale che potremmo dare è e quindi la do io, è quella per cui in questo momento nei confronti dell'Europa gli investitori non hanno fiducia, quindi preferiscono investire sul dollaro, ovviamente che è diventato la valuta rifugio. Eh, L'euro è visto come una valuta debole proprio per la paura di recessione, per tutte le decisioni anche che l'Europa sta prendendo contro la Russia e che possono penalizzare fortemente l'economia europea. Ripeto, questa è la risposta più basica. Lascio a te continuare il discorso insomma, del perché oh no. il trend ribassista. Fondamentalmente è proprio quella la ragione. Adesso noi parliamo del dollaro è tornato ad essere moneta rifugio. Il dollaro storicamente è moneta rifugio, quindi eh, si, si sta semplicemente ritornando. È chiaro che in questo momento l'Europa è veramente debole e quindi di conseguenza l'euro va a perdere in maniera importante, ma eh, non è una problematica che riguarda solo l'euro, perché lo possiamo vedere anche sulla sterlina in questo momento. Cioè, la sterlina da qua a fine anno rischia di entrare in Cessione. Quindi, sai, sono tante dinamiche che stanno portando comunque Beh, infatti, scusa, io sto guardando rafforzare. il cambio euro sterlina, per esempio, invece l'euro nei confronti della sterlina è il rialzo, insomma. È, eh, ecco, è... ecco perché ho accettato, accettato la sterlina. Esatto, esempio, esatto. No? parliamo esatto, sì, tanto di euro, però qua non è solo un problema proprio relativo all'Europa che chiaramente esiste. È proprio il dollaro che in questo momento è forte. Lo è. Eh, ti faccio un esempio mo molto basico. Guarda, che cosa è successo. Se noi andiamo a vedere eh, il dollaro contro lo yen, sì, è vero che ha fatto un paio di sedute negative, ma il dollaro contro lo yen è un anno che sta volando. Quindi è proprio il dollaro che oggi, contro qualunque valuta, non ha rivali. È moneta rifugio oggi, come 15 anni fa, come 20 anni fa. E quindi. La cosa importante adesso è capire che il trend non può essere rialzito su euro-dollaro, ma tutte queste fiammate, come giustamente le hai chiamate tu, possono dare un po' di respiro alla moneta, ma è veramente un, un respiro, è proprio aria, fritta. Sono respiri, rimbalzi, tecnici. Dovuta alle notizie, all'entusiasmo della notizia. Però che sul brevissimo periodo continueranno a mio modestissimo parere a danneggiare ancora l'euro, le mm -hmm. almeno rispetto al dollaro di CPU. Ok. E quindi, insomma, detto questo, il, il trend, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo: euro-dollaro credi che continuerà così, insomma, non assisteremo a dei cambi. Uh, clamorosi in questo, in questo momento, in attesa di vedere evidentemente se l'Europa. Ecco, conteranno molto anche le proiezioni macroeconomiche, immagino, no? Poi per capire quando e come l'euro potrebbe risollevarsi. Assolutamente conteranno quelle, ma noi lo vediamo anche dal movimento degli istituzionali, da quello che stanno facendo, da come stanno lavorando i fondi di investimento. Sì. Eh, questo rimbalzo a 1.02 di cui adesso noi stiamo parlando oggi è qualcosa dove i fondi di investimento hanno già messo capitale in opzioni tre mesi fa. Quindi è chiaro che nel momento in cui i fondi stanno captando che c'è una crisi anche a livello eh, tutto quello che deriverà adesso a livello macroeconomico, ma è, è tangibile che da mesi la situazione è questa, che da un anno ormai la situazione è questa, e quindi sì... Tutto quello che accadrà a livello macroeconomico sicuramente continuerà a movimentare il mercato, ma non ci può essere oggi, a lato pratico, un cambio di trend. Non ci sono le condizioni macroeconomiche per far sì che questa cosa accada. Quindi possiamo parlare di rimbalzi oggi, la prossima settimana, ma torneremo a vedere un dollaro che si rafforzerà e ad ogni eh, conferenza stampa della BCE Piuttosto che della Fed noi rischiamo di vedere un dollaro rafforzarsi. Adesso ci sono queste notizie, se vediamo è uscito il, il dato sul, sul tasso, è uscito ormai da 10 minuti, quasi un quarto eh, d'ora? Sì sì, un quarto d'ora perché è uscito 14.15 quindi un quarto d'ora sì. Perfetto, L'eurodollaro ha fatto una discesa di 40 pips per intenderci dal momento in cui è uscito mm, Adesso è, uscito è sceso di nuovo peraltro, hai visto? 0,99 siamo, è, ecco. è, è quasi sui minimi, eh, cosa sì. che oltretutto mi, mi potevo anche aspettare, la, la dinamica è molto semplice, esce comunque un dato sul breve positivo per quanto riguarda l'euro. Mm -hmm. Ora, se dovessimo parlare no, di, eh, della cosa più semplice da ipotizzare è euro-dollaro in questo momento. Okay? A livello ciclico quello che mi aspetto invece è che l'euro-dollaro in questo caso vada a battere un minimo, molto probabilmente anche fino a domani. Ok, quindi mi aspetto una discesa. Mi aspettavo un massimo che do doveva fare leggermente di più così magari mi prendeva anche l'ordine pendente, però a 1004 mi aspettavo un massimo. Si avvicina lì per me l'eurodollaro andrà di nuovo a retestare zona 0,994. Per me quello sarà il target che poi oggi andrà a battere tra oggi e la seduta di domani diventerà molto più interessante. Secondo me valutare un long domani su euro-dollaro e quindi magari sarà il mercato. A prendere di nuovo un piccolo rimbalzo appunto su euro dollaro, grazie proprio alla notizia che però sta uscendo oggi. A meno che non ci sia una forza molto importante durante la conferenza che ci sarà tra pochi minuti. Eh, Quindi, no, nel infatti, momento in cui, eh... Esatto, dovesse andare in volatilità ribassista e toccare quei minimo in zona 0,99,4, zona 0,99,2. Ecco che magari allora si potrebbero creare i presupposti per vedere poi l'euro dollaro da qua una settimana entro venerdì prossimo, perché questo è più o meno. Sono le mie, le mie analisi in zona 102. Certo, molto dipenderà anche perché l'ospite precedente Paolo Nardovino diceva io mi sì. aspetto che durante la conferenza stampa eh, Christine Lagarde parli dell'euro ma che molti giornalisti facciano effettivamente domande su, sulla situazione dell'euro. Eh, stavo dicendo molto dipenderà anche effettivamente da quanto verrà affrontato il discorso e dalle rassicurazioni che Christine Lagarde riuscirà a comunicare no, su, per, per quanto riguarda il prezzo dell'euro. Assolutamente, c'è solo da capire quando il mercato andrà a scontare o in caso a rafforzarsi delle notizie che stanno uscendo adesso, quindi certo. eh, durante la conferenza il mercato sarà immediatamente reattivo o sconterà qualcosa che sarà da scontare comunque per poi ripartire anche se fosse, se fosse molto rassicurante il discorso, invece poi questo rialzo noi effettivamente lo andremo a vedere domani, perché a me a livello tempo ciclico questo mi direbbe il mercato, molto più probabile, ipotetico domani che non oggi nella seduta odierna però certo. è un mercato volatile sono notizie importanti durante una conferenza lo sappiamo benissimo può succedere di tutto quindi calma, allerta però tenendo d'occhio i minimi che potrebbero essere importanti per andare appunto a prendere questa come no come abbiamo parlato. assolutamente guarda ti faccio un'ultimissima domanda che poi però Vai. è molto generica eh, tu appunto ti aspettavi 0,75 e questo è un aspetto eh, secondo te è il rialzo giusto o per esempio, faccio riferimento sempre al mio ospite precedente perché vi metto un po' a confronto, sì. lui diceva io avrei preferito addirittura l'1%, invece per qualche analista un rialzo addirittura così aggressivo che è vero che in parte avrebbe recuperato come dire, il tempo che secondo qualcuno è stato perso da parte della Banca Centrale Europea, però insomma in questo momento al di là dell'ipotesi di eventuale recessione abbiamo tutta la crisi energetica, insomma la situazione si è aggravata, non è che si sia sistemata, quindi il timore che l'economia possa avere una brusca frenata ulteriore è, è, è forte, tu eh, cosa ti aspettavi e cosa volevi invece? Due cose diverse ovviamente guarda Manu, eh, eh, co cosa volevo è difficile da dirlo, ti posso dire cosa mi aspettavo e ti dico sì. anche il perché è difficile dire che cosa volessi io te lo dico perché di base è un po' un controsenso no? da, che, da che parte la giri la giri rischia di essere un controsenso perché da una parte io dovrei aumentare in maniera spropositata i tassi o meglio, o quantomeno in maniera importante così come è successo perché ricordiamoci ripeto 0,75 punti base è record per quanto riguarda la BCE e quindi già questo è un segnale di come giustamente qualcuno potrebbe dire ok stiamo andando a recuperare il tempo perso e questa è la prima faccia della medaglia sì. la seconda faccia della medaglia è che noi da una parte abbiamo un'inflazione ai massimi storici e quindi dobbiamo anche aumentare i tassi di interesse per, per combattere l'inflazione però fino a che punto l'aumento del tasso di interesse porterà a giovare l'economia sul lungo periodo in questo caso perché è vero che stai cercando di abbattere l'inflazione, però stai saltando i tassi di interesse, col rischio, oltretutto come hai ben detto te, e in questo secondo me, ripeto, l'Inghilterra per me è quella che è il fulcro di questa situazione, vista la recessione da qua a fine anno, quindi è un controsenso dire vado ad alzare i tassi di interesse in, in sì. maniera spropositata per andare a recuperare del tempo perso non lo so se è esattamente questo il discorso da fare però quello che è sicuro è che 0,75 punti per me secondo me era quello che c'era da fare l'1% probabilmente avrebbe aiutato in questo momento il mercato non so quanto avrebbe aiutato l'economia però sul lungo periodo è eh questo no, no, il dubbio no. che a me eh sì, sì, assolutamente dubbio lecito alessandro manunta ti ringrazio molto seguiamo sui canali me. e poi eh, ci sentiamo per altre occasioni sulle fonti tv grazie per essere intervenuto in questa trasmissione importante della BCE, buona giornata e buon lavoro adesso seguirei anche tu la conferenza resta sulle fonti tv eh, La tradurre... assolutamente, rimaniamo la... in collegamento Perfetto. Grazie, grazie mille, buon la... trading buona grazie conferenza. grazie Alessandro e anche perché tra poco, eh, naturalmente tra sei minuti esattamente inizierà la conferenza di Christine Lagarde e noi la eh, tradurremo in... Impresa diretta, così seguiremo tutti i suoi ragionamenti e le domande dei giornalisti. Ovviamente con un botta e risposta tra me e Gian Ergas, che sarà con me tra pochissimo dopo la pubblicità.